Oggi parliamo di Evergrande, quindi la seconda società più grande nell'ambito immobiliare della Cina società che opera in più settori infatti il suo core business ovviamente è l'immobiliare tuttavia ha anche una squadra di calcio opera nel settore delle auto elettriche eccetera eccetera ma soprattutto si tratta di una società enorme tanto vero che impiega 200.000 dipendenti e dà lavoro indirettamente a 4 milioni di persone tuttavia oggi questa azienda si trova sull'orlo del baratro e da molti recentemente è stata paragonata alla Lehman Brothers quindi quella banca che quando fallì nel 2008 diede il via alla grande crisi, e alla recessione che ci fu subito dopo e le cui conseguenze ci portiamo dietro ancora oggi quindi guarda il video fino alla fine se vuoi sapere che cosa sta succedendo e soprattutto se vuoi capire quanto ti devi preoccupare come tutelarti e se davvero Evergrande possa essere paragonata alla Lehman Brothers detto questo prima di procedere ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessasse la price action ti consiglio anche di seguirci su tutti gli altri canali social tra cui il canale telegram tramite il quale puoi rimanere aggiornato su tutto quello che facciamo e se ti va ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove invece parlo prevalentemente di marketing di management di business e di sviluppo dei business detto questo possiamo procedere come ho accennato recentemente si è parlato molto di evergrande e il motivo sarebbe nel fatto che la società non sarebbe in grado di pagare i propri debiti e quando parliamo dell'indebitamento di evergrande parliamo di di debiti per centinaia di miliardi di dollari quindi cifre veramente spaventose e qualche peggio è che a fronte di questa situazione il governo non parrebbe intenzionato ad intervenire per salvare la società e ad aggravare ulteriormente le cose c'è anche il fatto che Evergrande non sta riuscendo a risollevarsi nemmeno vendendo appartamenti a grande sconto questo perché al momento nessuno si fida ovviamente di Evergrande e oltretutto parrebbe che nel mercato immobiliare cinese ci sia troppa offerta e quando Parlo di fiducia, soprattutto in questi contesti, parlo di qualcosa di molto importante. Infatti pensate che Evergrande ha già venduto la casa prima di terminarla, quindi ancora in costruzione, a molte persone e queste persone rischiano adesso in caso di fallimento di Evergrande di non avere la casa, nel senso di aver pagato di fatto per nulla. Tuttavia questa è solo una delle preoccupazioni inerenti all'ipotetico fallimento di Evergrande, che è molto probabile. Infatti Evergrande, oltre a lasciare la casa ipoteticamente 200.000 persone, e a far avere ripercussioni anche a quei 4 milioni di lavoratori che lavorano indirettamente per Evergrande un ulteriore problema è anche il suo legame con il settore bancario cinese infatti il settore bancario cinese è un grande creditore di Evergrande e qualora Evergrande dovesse fallire le banche cinesi potrebbero avere grossi problemi poi oltretutto non solo il sistema bancario cinese è un grande creditore di Evergrande, ma ci sono anche i dipendenti di Evergrande che spesso e volentieri hanno investito in Evergrande, quindi anche loro sarebbero danneggiati. Quindi ricapitolando, i problemi sarebbero disoccupazione, quindi molti posti di lavoro persi in caso di fallimento di Evergrande, poi gravi ripercussioni sul mercato immobiliare cinese e sul sistema bancario cinese e infine investitori che perderebbero i soldi che hanno investito in Evergrande. Detto questo, ciò che ci può interessare davvero non è tanto questo quanto il fatto di capire se davvero Evergrande potrebbe essere paragonata alla Lehman Brothers e soprattutto se un suo ipotetico default potrebbe portare a una crisi globale paragonabile a quella che causò la Lehman Brothers. La risposta voglio darvela subito, a mio avviso non c'è questo rischio, nel senso che a mio avviso Evergrande non è la Lehman Brothers, sono situazioni completamente diverse. Infatti è vero che ci sono parecchie similitudini e Prime tra tutti il fatto che tutto sia partito in entrambi i casi dal settore immobiliare tuttavia queste società hanno connessioni completamente diverse con il mondo nel senso che la Lehman Brothers era coinvolta nel mercato dei derivati a livello globale e aveva anche delle interconnessioni con i mercati globali molto forti mentre invece Evergrande non ha queste interconnessioni infatti per esempio i fondi occidentali hanno percentuali abbastanza piccole di esposizione nei confronti dei Evergrande grande a differenza di quello che succedeva ai tempi di Lehman Brothers. Altra cosa molto importante è il fatto che la Lehman Brothers sembrava solida fino al momento in cui è crollata, mentre invece Evergrande già da, da molto prima si sapeva che non era al massimo, infatti tuttora non è ancora fallita ma si sa che probabilmente metterci dei soldi non sia l'idea migliore. Poi un'altra enorme differenza tra Evergrande e la Lehman Brothers sta nei mutui subprime, nel senso che la crisi del 2008 è stata causata dal fallimento della Lehman Brothers tramite i mutui subprime ecco questa è tutta una dinamica che con Evergrande non c'è, tra l'altro i eh, multi subprime io trovo l'argomento molto interessante e vi consiglio di andare a vedere il film La Grande Scommessa o The Big Short a seconda che cercate il titolo in italiano o in inglese anche se non corrisponde completamente e tra l'altro La Grande Scommessa non è che mi piaccia troppo come, come traduzione per quel film però al di là di, di questo che è un mio pensiero vi consiglio di vederlo perché è un modo piacevole per capire esattamente cosa è successo effettivamente nel 2008 ma al di là di questo, ciò che mi lascia relativamente tranquillo è il fatto che l'esposizione, in questo senso, è molto più alta verso la Cina piuttosto che verso il resto del mondo. Nel senso che l'Occidente non dovrebbe avere delle enormi ripercussioni in caso di fallimento di Evergrande. Tra l'altro, altra cosa che c'è da dire, noi non sappiamo ancora esattamente cosa farà la banca centrale cinese e non sappiamo neanche cosa farà alla fine di tutto il governo cinese. Quindi dobbiamo comunque aspettare e vedere quello che succederà. Perché comunque finché non ci sarà il default non sarà... Sarà detto che ci sarà il default. Tuttavia, ti starai chiedendo se possiamo stare tranquilli al 100%. Ecco, anche qui la risposta è no. Infatti, io non credo che partirà una nuova crisi globale paragonabile a quella del 2008. Non credo che Evergrande possa essere paragonabile alla Lehman Brothers. Tuttavia, dei pericoli e dei rischi per gli investitori e comunque per i mercati e quindi anche per l'Occidente ci sono. Infatti, con il fallimento di Evergrande, sicuramente ci sarebbero degli effetti collaterali, come già ho detto prima sul settore bancario cinese sul settore immobiliare cinese e quindi sull'economia cinese nel suo complesso che ovviamente ha una sua rilevanza questo aumenterebbe anche il rischio sui mercati e la percezione del rischio e con queste situazioni potrebbe quindi anche aumentare la volatilità e aumentando la volatilità i fondi potrebbero decidere di limitare il rischio e quindi diminuire la loro esposizione in generale magari anche al di fuori dei mercati cinesi proprio per tutelarsi da una situazione in cui la volatilità aumenta e come è ovvio che sia quando la volatilità è alta i rischi sono maggiori di conseguenza una dinamica che potrebbe verificarsi potrebbe essere questa tuttavia finché non si verificheranno le situazioni sono solo previsioni però mi sento abbastanza sicuro di dire che non sarà una situazione analoga a quella del 2008 e analoga a quella di Lehman Brothers situazione che tra l'altro ci siamo portati dietro per anni soprattutto in Europa e ancora di più in Italia e che in realtà gli effetti ci sono ancora oggi con questo è tutto io spero che il video ti sia piaciuto. Piaciuto, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa situazione lascia un like se il video ti è piaciuto iscriviti al canale attiva la campanella in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti